E quindi iniziamo a rispondere a questa domanda, cioè appunto a definire il, il seminato in cui ci muoviamo, cioè di cosa si occupa il diritto d'autore sostanzialmente, no? Prima vi ho detto che appunto ci sono altri istituti giuridici, altre forme di tutela che si chiamano brevetto marchio, che si occupano di altro. Noi invece qua siamo nel campo della tutela delle opere dell'ingegno, questa roba qua. Opere dell'ingegno di carattere creativo. Questo va, come dire, memorizzato bene perché tornerà per tutto il nostro corso. Cioè l'opera dell'ingegno di carattere creativo è l'oggetto della tutela del diritto d'autore per la legge italiana in generale, per diciamo, tutti gli ordinamenti europei che derivano da, dal modello francese come, come il nostro. E eh, vedete che carattere creativo già dice molto, nel senso che il carattere creativo è il requisito fondante che fa scattare la tutela di diritto d'autore, ovvero, detto in altre parole, se non c'è creatività, se non c'è carattere creativo, non c'è neanche diritto d'autore. È molto semplificato, però in questa frase davvero c'è tutta l'essenza del diritto d'autore. Ovvero se qualche: cioè, se un che ne so, scrivo un brano musicale ma quel brano musicale è semplicemente la riproduzione di una base sintetizzata che ho trovato in un sequencer, in una tastiera, anche se quella cosa lì l'ho fatta io e penso di aver fatto chissà quale sforzo creativo perché per me quello è il massimo, però quella roba lì non è considerata opera dell'ingegno tutelata da diritto d'autore perché chiunque avesse comprato, avesse in casa quel modello di tastiera o quel modello di, di, di, di, di sequencer avrebbe fatto una cosa identica, quindi non c'è quella sufficiente creatività, quella originalità, quello spunto creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore. Okay? E questa cosa la vedremo più volte, soprattutto quando c'è la parte sulle, sulle fotografie, sulle immagini, quando vedremo quella parte eh, capirete appunto come la, la, diciamo, la legge italiana fa una distinzione tra fotografie che hanno meno carattere creativo fotografie che, ne hanno, che non ce l'hanno o che ne hanno molto poco e quindi a quelle dà una tutela minore. Va bene, allora vediamo cosa dice questo articolo, eh, ah ecco scusate, altra, altra annotazione, la legge che, che ci accompagnerà per tutto il corso è quella lì che trovate no, in alto, cioè legge 633 del 1941, eh, sapete che le leggi vengono eh, individuate con un numero progressivo e l'anno in cui sono state approvate e la legge italiana sul diritto d'autore è ancora quella del 1941, non vi deve creare particolare eh, sconvolgimento questa cosa, cioè è una legge che è del 1941 ma è stata più e più volte aggiornata, modificata, tagliata e, e, e rimodellata, quindi non è così, non è così vecchia, ecco. e direi che boh, non è neanche scritta così male, nel senso che forse era in un periodo in cui eh, i giuristi avevano una cura migliore anche a livello di linguaggio e di, di, di, di concezione delle norme, eh, quindi non lo so, cioè, da, da tempo si discute se sia il caso o meno di ehm, riscriverla totalmente, adesso arriverà una direttiva europea che cambierà ancora un po' le cose, anzi ne avrete sentito parlare perché coinvolge direttamente le biblioteche eh, e quindi in quell'occasione alcuni avevano sostenuto che fosse il caso di, di, di, di, di appunto, cogliere la palla al balzo e, e approvare una nuova, un nuovo testo normativo, però questo qua in effetti per ora funziona e ce lo stiamo tenendo da un bel po' di anni. Ehm, dice, quindi abbiamo detto, sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, e da qua fa una sorta di elenco dei campi in cui si, si estrinseca la letteratura, la letteratura scusate, la, la creatività umana, fra cui appunto la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro e la cinematografia, e poi aggiunge qualunque ne sia il modo la forma d'espressione, cioè lascia il campo diciamo a, eh, a un'ulteriore interpretazione di questo elenco quindi non va inteso come un elenco chiuso e infatti se ci fate caso le forme di creatività di oggi cioè quelle legate al digitale al multimediale non vengono espressamente menzionate però comunque sono l'incrocio un po' di queste cose cioè pensate a un sito internet a una pagina web a una a, a, a, a, che ne so a qualcosa che, no, che, che, che porta sia carattere sia, sia elementi di eh, testo, letterari, sia arte figurativa perché c'è la grafica e poi magari cinematografia o videografia perché ci sono dei video, ci sono delle animazioni. No? Ecco, tipico esempio, un'opera multimediale come questa prende dentro elementi, prende elementi da queste, da queste tre diverse forme di creatività che sono quelle classiche. Il secondo comma... Però aggiunge che ci sono altre due nuove forme di creatività che sono che ovviamente nel 1941 il legislatore addirittura non poteva nemmeno immaginarsi, oppure doveva avere molta molta fantasia per immaginarsi, ovvero il software e le banche dati. E infatti, dice, sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie, ho tagliato un po' qua la norma perché se no era molto lunga, cioè da una definizione di software che poi magari ci ritroviamo in altre, in altre slide dopo, e poi dice nonché le banche didattiche per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione, una creazione intellettuale dell'autore. Quindi due nuove forme di creatività che sono arrivate negli anni 90, infatti questo comma è stato aggiunto successivamente negli anni 90, per eh, diciamo dietro spinta di direttive europee come tutte ormai le grandi innovazioni che abbiamo in questa legge vengono dall'input diciamo, da, da, da, dall di direttive europee e appunto sono il software e le banche dati. Attenzione ad una cosa interessante allora, in questo corso rivolto appunto alle biblioteche forse di software parleremo poco sinceramente perché non, non credo che ci no, si sia un'attività di sviluppo software da parte vostra magari di banche dati sì perché la gestione di un archivio eh, di, di, un, eh, di, di un archivio, di un OPAC, è a tutti gli effetti la creazione, la gestione o l'acquisizione di una banca dati. No? Pensate alla biblioteca universitaria che acquisisce gli abbonamenti per le banche dati di riviste scientifiche, eh, no? eh, quella roba lì, oppure pensate allo studio legale di un avvocato che deve pagare l'abbonamento alla banca dati di Giuffreo di sole 24 ore per avere le sentenze, e i testi normativi, no? Quelle sono banche dati, e quindi può essere che questo vi interessi. Però volevo mettere giusto l'accento su, su, su queste tre paroline, come opere letterarie, cioè associa, assimila il software, i programmi per il lavoratore all'opera letteraria. E se qualcuno di voi ha un po' idea di cosa voglia dire sviluppare software, anche lì non, dove, non dovrebbe disorientarvi molto questo. Perché il software si scrive in forma di codice, di eh, pro, eh, linguaggio di programmazione. Quindi la scrittura di, di software... È, è un tipo di creatività che assomiglia molto alla scrittura di un manuale tecnico, di un manuale di istruzioni per far funzionare la macchina, per far, far, far, diciamo, far fare qualcosa ad una macchina. E quindi poi, noi, non vediamo, davvero il codice, noi fruitori non vediamo davvero il codice sorgente, vediamo il software eh, come dire, installato, no? eh, la sua interfaccia grafica, che è un'altra cosa, però lo sviluppatore che crea il software lo crea in forma testuale in forma di codice, di, di, di linguaggio e quindi l'associazione più eh, logica era quella dell'opera letteraria. La seconda norma che abbiamo, mh, che è sempre tratta dalla solita legge, la legge 73 del 41, è sostanzialmente un'ulteriore diciamo, precisazione di questo elenco che già compare nell'articolo 1, suddiviso però adesso in 10 diverse categorie, quindi più netto come, come elenco, più più netta come, come distinzione, e queste sono le 10 categorie, categorie di opere creative di cui si occupa la legge sul diritto d'autore italiana. Vuol dire che se um, qualcosa cioè se noi ci stiamo interrogando sulla tutelabilità o meno di un, un qualcosa cioè di, di un tipo di creazione e non lo ritroviamo in questo elenco di 10, è come dire. È un campanello d'allarme, cioè ci, ci deve venire il dubbio che forse non siamo nell'ambito del diritto d'autore, no? Quindi, non so, vedrete che tra queste dieci non c'è le invenzioni industriali. Perché? Perché le invenzioni industriali sono tutelate da un altro istituto giuridico che si chiama Brevetto per Invenzione. Okay? Quindi, qua cosa dice? Il punto 1 parla di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Interessante anche questo, cioè un'opera letteraria... Come, diciamo, come dai tempi di Omero si trasmette anche in forma, in forma orale. No? Quindi la stessa lezione che io vi sto tenendo è un'opera letteraria. Cioè se dopo che abbiamo registrato questo, questo video qualcuno si mette lì a sbobinare, a sbobinare tutta la mia lezione, eh, viene, fuori un, no? viene fuori una specie di dispensa sul diritto d'autore. E, e quella roba lì è un'opera letteraria che, di cui io ho i diritti anche se è stata trascritta, però se è una mera trascrizione, colui che l'ha trascritta non ha nessun diritto, perché è una semplice trascrizione, non ha un'attività creativa, l'attività creativa è ancora la mia, la mia di docente che ho ottenuto questa lezione. Eh, il punto 2 parla di opere e composizioni musicali con o senza parole, eh, opere, oppure le opere drammatiche musicali, le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Il punto 3 parla di opere coreografiche o pantomimiche, questo non credo che ci interessi. Eh, il punto 4, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative e similari, compresa la scenografia. Il punto 5, i disegni e le opere dell'architettura, anche questo in un corso alle biblioteche non so quanto ci interessi. Eh, ci interessa invece di più il 6 e il 7, cioè le opere dell'arte cinematografica muta o sonora, perché immagino che nella vostra biblioteca alcuni abbiano anche una sezione mediateca, cioè di, di raccolta e messa a disposizione del pubblico di DVD, quindi con dentro opere cinematografiche, eh, e 7 le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, cioè opera fotografica in senso più classico, cioè una pellicola impressionata da un raggio di luce, ma oggi superato dalla nuova tecnologia che Insomma, Con lo stesso procedimento però fa qualcosa di diverso, cioè in realtà in, non impressiona una pellicola ma eh, crea un file istantaneamente e quindi viene salvata su una memoria, la fotografia viene salvata su una memoria digitale. Queste sette erano quelle che il legislatore prevedeva già nel 1941, quindi la fantasia del legislatore arrivava a queste, a queste sette forme di creatività, queste sette tipologie di opere nel 1941. Poi negli anni 90 e 2000 sono arrivate queste sono state aggiunte via via, con le direttive europee che vi ho citato prima, queste tre nuove eh, forme di creatività. Una l'abbiamo già vista, non perdiamoci troppo tempo, i programmi per il laboratorio, ehm, e poi parla di banche dati e ne dà una definizione, dice banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo cioè vabbè, è una definizione un po' giuridichese, legalese di cos'è una banca dati, è interessante che dica che la banca dati può essere accessibile in modo elettronico ma anche in altro modo, cioè la banca dati è anche quella analogica, è anche il vecchio archivio che immagino abbiate ancora da qualche parte in biblioteca, no? I, i famosi cassettoni in cui si andava a cercare un'opera eh, per titolo, per autore o per soggetto, erano tre criteri, quindi molto pochi rispetto alle banche dati che abbiamo oggi, che ci permettono di fare mille mila filtri su qualsiasi cosa, però era tutti in effetti una banca dati. Analogica, cioè consultabile con il ditino che scorreva all'interno di, di, di, di, di, di, di, di un cassetto. Anche un altro esempio classico di banca dati analogica, che viene fatto nelle, nelle aule universitarie, quando si spiega questo argomento, è l'elenco telefonico, le pagine bianche. No? L'elenco telefonico è una banca dati, se solo che è su, un, è su un librone di carta che io sfoglio con, con il mio ditino nell'angolo per vedere il comune e l'ordine alfabetico della, del numero di telefono che sto cercando. Eh, il punto 10, ma anche qua non ci occuperemo perché in una, banca, in una biblioteca credo che interessi poco, però giusto per completezza, le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Um,